La cosa che credo sia più utile, Vabbè, a, parte, a parte la fase di training può essere più o meno interessante a seconda di quanto vi piace il mondo dell'e-commerce, andare a vedere già chi ha l'e-commerce, chi non ce l'ha, chi può essere interessato a vendere su Facebook, chi è più social o no, chiaramente la vendita su Facebook è maggiormente indicata tipicamente aziende che hanno già un e-commerce, che hanno tanti fan ma che non stanno sfruttando la potenzialità di vendere i prodotti. No? Questo, però dipende molto da quanto uno è interessato a questo mondo, a quello quindi, dei social media dell e dell'e-commerce messi insieme, ma invece una parte che penso che sia molto interessante comunque per un lavoro, se qualcuno vuole lavorare facendo proprio business development di mestiere, è quella di cercare di, ottimizza, di ottimizzare in qualche modo l'approccio al cliente iniziale, eh, quindi cercando di capire il modo migliore per poterli contattare sulla base del, della tipologia di persona un lato e delle competenze effettive da, dall'altro. No? Quindi quello che stiamo facendo ora, ripeto, è un'attività veramente molto recente, però stiamo cercando di fare varie varie mail e tuning diciamo delle stesse eh, con, con dei test eh, basati proprio su quanti rispondono su quella tipologia, su quella struttura di mail quindi a volte che spiegano un po' di più a volte che spiegano un po' di meno a volte solo di due righe a volte che abbiano dentro un'immagine piuttosto che mandare la presentazione o non mandare la presentazione insomma su tutte le varie casistiche eh, dove comunque vediamo il, il feedback che c'è per poi continuare su una o sull'altra oppure iterare su, solo su, su, su una piuttosto che eliminarla quindi diciamo una parte del lavoro è quella di screening, un'altra è quella di contatto, poi chiaramente una volta contattati si passa, cioè siamo noi tipicamente che andiamo a, a incontrarli.